Da ogni giorno viviamo sicuramente le nostre paure perché, insomma, avere comunque responsabilità di questo tipo, soprattutto soldi, dati da persone che conosciamo poco, eh, ci mette un po' di, di spinta in più, no? E... Torno ad un'altra frase molto bella, secondo me, che ho messo... c'è un'intervista il Gamber Rosso e, due giorni fa, ho messo una frase che mi piaceva molto, che ha detto la presidentessa della Liberia ai giovani graduati di, di Harvard... Se i nostri sogni non, non ci spaventano vuol dire che non sono abbastanza grandi. Secondo me è una frase molto bella che rispecchia molto quello che cerchiamo di fare, nel senso cerchiamo ogni giorno di avere coraggio e di riuscire a, a superare queste paure che sono comunque molto normali, nel senso eh, ogni giorno cerchiamo di, di crescere in un mercato sempre più con perché se guardiamo sicuramente a 50 anni fa non c'era il numero di, di, di, di imprese che ci sono oggi e... E tornando alla sua domanda, no, io ancora questa cosa non l'ho superata perché comunque sono giovane, 26 anni, e da un anno che lavoriamo su questo progetto ogni giorno cresciamo interiormente, però eh, continuiamo ad avere la paura di sbagliare, ogni giorno sbagliamo, soprattutto io, perché chiaramente chi magari lavora sulla piattaforma ha un po' meno di responsabilità, però io che comunque sono sicuramente diciamo, l'autore del progetto, mi devo assumere tutte le responsabilità, uh, degli errori degli altri anche, perché se poi ho sbagliato a prendere una risorsa e, e tra sei mesi mi rendo conto che, che, che ci ha fatto perdere del tempo, è colpa mia, non, non, non c'è alcun modo, la responsabilità è totalmente nelle mie mani, sono io che devo gestirmela, cercando in ogni singola istante di comprendere qual è il modo migliore per fare una certa decisione, qual è la via da scegliere sulla base degli obiettivi che vogliamo raggiungere.